Dunque, visto il modo classico, chiamiamolo così, con cui si può andare a creare un, un dato di tipo vettoriale, vediamo adesso come possiamo andare a sfruttare l'Attributes Form. l'Attributes allora, Form è praticamente questa tab che è possibile trovare nelle properties di uh, un singolo uh, vettore, uh, che uh, ci eh, praticamente apre questa, uh, questa finestra in cui eh, vediamo che eh, l'area è suddivisa in due colonne distinte. Questa colonna qui di sinistra ci eh, elenca eh, tutti quelli che sono i fields, quindi i campi presenti all'interno del eh, della nostra FAT, della nostra attribute table, eventuali eh, relation che possono essere attivate e eh, i eh, widgets di cui parleremo eh, a breve. Per ogni, ogni tipo di eh, fields, sulla destra, nel momento in cui ci andiamo a cliccare, compariranno una serie di eh, diciamo, opzioni che eh, ci consentono di andare a eh, settare eh, meglio, eh, in base anche al nostro eh, gusto, determinate azioni eh, in fase di editing. Ad esempio, partiamo dal campo eh, Feed, Feed del Future ID, è un campo eh, sicuramente eh, importante. E vediamo qui che in constraints, siccome sto lavorando con un geo package, per come è strutturato un geo package il feed è praticamente un campo che ovviamente non è nullo e ovviamente non può essere diciamo, duplicato perché è una feature ID, quindi è un valore univoco, ma appunto viene forzata questa, il fatto di dover essere, essere un valore unico e quindi un campo non nullo eh, e infatti quando andiamo a creare eh, una nuova geometria generalmente leggiamo autogenerate nell'area del feed ciò eh, non ci eventualmente eh, blocca dal voler andare a inserire un numero noi, quindi assegnare noi un midi eh, dobbiamo sperare di eh, conoscere quello che è eh, la, la progressione o comunque non andare a eh, inserire un numero che già sia esistente, altrimenti l'edit viene eh, rigettato. Per evitare questo, eh, io generalmente utilizzo eh, evito di tenere editable attivo perché appunto con questo editable significa che il campo Future Redeem è eh, editabile. Quindi nel momento in cui mi eh, compare la uh, maschera di salvataggio, uh, posso andare a inserire un numero. Io ho uh, spunto editable oppure utilizzo le, uh, i, setup, i setup del widget type. E uh, cos'è il widget type? Il widget type è un insieme di azioni che uh, possono essere associate al, uh, al field, al campo, in funzione di quella che è la sua uh, caratteristica. Uh, ad esempio uh, per un field di tipo numerico uh, ci sono questa serie di, uh, di setup che possono essere uh, inseriti, ad esempio uh, checkbox, si può sfruttare una checkbox per, uh, al posto della, del, del classico tab che compare, uh, possono essere inseriti dei, uh, dei colori, uh, delle date e uh, via via tutta un'altra serie di, uh, di setup che uh, ti invito a uh, approfondire andando praticamente nella uh, sezione del uh, manuale di QGIS relativa proprio all'Attributes Form Properties in cui è specificato davvero in maniera molto puntuale tutta una serie di uh, setup uh, che uh, possono essere, possono essere diciamo, uh, attivati per poter meglio gestire eh, l'attributes eh, form e l'editing in generale. Ti lascerò comunque questo link tra le eh, risorse del video. Quindi, tornando a quello che stavo eh, dicendo, in particolare il feed, eh, siccome è meglio non toccarlo mai, io lo considero sempre un campo hidden. Cosa significa? Che nel momento in cui io, appunto, spunto hidden, cliccando su Apply, se attivo una sessione di uh, editing, il campo non mi compare più. Disattiviamo la nostra sessione di editing e torniamo nelle proprietà. Quindi abbiamo settato feed per non essere mai uh, visibile in questo modo.